amici di volum ride siamo in compagnia delle tre uh, campionesse paralimpiche uh, autrici della storica tripletta alle paralimpiadi di tokyo 2020 come vedete alle loro spalle dalla sinistra martina caironi ambra sabatini e monica contrafatto in ordine di podio allora ragazze uh, a un anno di, a poco più di un anno di distanza dalla vostra impresa che ha portato così tanto no, anche notorietà più insomma di quella che c'era già intorno all'ambiente all paralimpico, cosa, cosa resta di quell'esperienza, qualche ricordo avete? Beh, resta l'emozione e il fatto che abbiamo potuto emozionare tantissime persone che finalmente hanno iniziato anche a dare più onore a quello che è lo sport paralimpico grazie a quell'immagine sport. e le persone che probabilmente sono tutte sempre... le stesse che vogliono a tutti. Poi naturalmente c'è ancora tanta voglia di migliorare e fare qualcosa di bello a fare in E, insomma, avete dimostrato tanta, oltre no, alla rivalità poi sportiva, amicizia, sempre anche nelle interviste che avete rilasciato. E come è possibile essere a questi livelli così alti, anche al di fuori della, della pista. In realtà è facile, diciamo che lo sport aiuta e tema che siamo le... Abbiamo vissuto dei momenti molto intensi e queste sono le cose che uniscono. Poi il eh. dello sport è amarsi fuori, essere estremamente fuori, eh. noi siamo competitivi di tutta così certo, e quando siamo fuori siamo delle compagnole, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci supportiamo. Ci supportiamo a Vicenza, a Vicenza ci supportiamo. A Parigi 2024 mancano meno di due anni ormai, quindi come vi state preparando? E lanciate una sfida a voi stesse per, per Parigi? Beh, eh, sicuramente Parigi, sarà il sempre a Parigi, siamo a Parigi, l'anno a Parigi, siamo a Parigi, siamo a Parigi, siamo a Parigi, siamo a Parigi, battaglia, a Parigi, siamo a Parigi, siamo a Parigi, siamo a comunque Vada sarà un successo, a Parigi, siamo a Parigi, attenzione quella posta perché questi ultimi due anni saranno di fuoco con mondiale, mondiale e poi per l'alimpiade e l'anno prossimo un altro mondiale attore, quindi state sul pezzo perché ne vedrete di belle e speriamo che arrivi una quarta anche se il podio è solo da tre, però speriamo che arrivino anche altri atleti, no? Magari una linea di partenza tutta composta da atleti italiani, perché no? <ride> Forse è un po' troppo però ancora tre ok grazie mille in bocca al lupo e inizio dal papà perché insomma la storia di un amore